vi ruberò pochi minuti per dire alcune cose che secondo me sono doverose innanzitutto eh, il fatto che a fine della giornata qui risultano pre presidente, presenti attualmente un membro dell'opposizione quindi mentre vedo che i banchi della maggioranza sono totalmente pieni e quindi questo mi lascia supporre che l'attività eh, sia eh, come dire, molto interessante però fino a che uno poi, eh, non ha altro da fare, questa è la prima cosa soprattutto i banchi del PD sono totalmente deserti anzi ringrazio il consigliere Figliomeni che attualmente è qui con noi poi ritengo doveroso altrettanto ringraziare l'assessore che è stato presente praticamente ininterrottamente in tutte le sedute del Consiglio e questo già dà un, un, uno spessore alla discussione non indifferente, perché se c'è un interlocutore questo diventa eh, come dire, fondamentale per il proseguimento dei lavori. Tant'è vero che abbiamo anche interrotto per consentire ai consiglieri di seguire la conferenza stampa di oggi sulle partecipate della sindaca alla quale era presente anche l'assessore. L'altro ringraziamento lo faccio ai colleghi di maggioranza che in questi giorni stanno lavorando in una maniera incredibile su tutta una serie di tematiche importantissime. Non voglio ritornare sul discorso della mancanza di programmazione e di visione del futuro della città che c'è stato nel passato. Perché? Perché i risultati li abbiamo sotto gli occhi questo è uno scempio che il collega eh, presidente della commissione bilancio ricordava descrivendo le nefandezze delle precedenti amministrazioni ci hanno lasciato e questo è il punto di partenza già nelle periferie noi vediamo delle cose, degli interventi per esempio su via di Torbella Monaca in questi giorni hanno sfalciato degli alberi di 4 metri che erano, sta, erano cresciuti al centro della gareggiata nello spartitraffico. Quindi alberi che erano minimo da dieci anni lì sono stati tagliati, via Dottor bella Monica è tutta pulita e questo è già un segnale. Questi sono fatti che eh, verranno a moltiplicarsi sempre di più e questo bilancio che, come diceva giustamente l'assessore, dopo dieci anni si vota nell'anno precedente a quello di competenza. Okay, quindi rispettando la normativa ed evitando che ci siano gestioni in dodicesimi che poi come abbiamo visto nel passato spesso e volentieri erano frutte dell'emergenza, l'emergenza sulle buche, l'emergenza sui rifiuti, l'emergenza su un sacco di cose e, e spesso eh, si, si trascinava anche con dei debiti fuori bilancio che oggi ci, ci troviamo come collettività sul groppone. Per chiudere, per non essere eh, come dire, troppo pesante anche perché la giornata è stata lunga, ricordiamo il debito, il debito che è praticamente un macigno su quello che è la gestione di Roma, gli interessi che sono una, una cosa fuori ogni immaginazione. Quindi la città di Roma forse è proprio il momento che si sveglia perché quello che stiamo facendo è rivoluzionario. Sotto tutti i punti di vista, perché riuscire a recuperare una città dalle condizioni in cui è stata lasciata è un impegno immane, quindi questa non è una responsabilità della maggioranza, è una responsabilità di tutti i cittadini romani e forse l'unico sistema per uscirne è proprio questo, che tutti i cittadini romani cominciassero a controllare i lavori, se sono fatti bene, partendo dal ripristino delle buche, okay? Perché spesso nei municipi c'è una mancanza di personale, spesso il personale negli uffici è stanco di subire anche un trattamento come dire, inadeguato, un, un, ci sono problemi di turnover che stiamo affrontando, ci sono state assunzioni, cose che mai viste nel passato. Questa è, questa è la realtà. Quindi quando c'è qualcuno che magari qui si diverte a fare lo streaming e inquadra i banchi dell'opposizione, anzi della maggioranza che erano magari impegnati in altro, si ricordasse di venire a fare l'intervento alla fine del Consiglio e di vedere gli, gli, i banchi dell'opposizione dell totalmente vuoti a parte dell'unico consigliere di opposizione presente. Quindi ricordiamoci tutti che siamo cittadini romani e che dobbiamo risollevare insieme questa città. Grazie.